video. Oggi video Q&A, quindi mettetevi comodi, mettete le cuffie, ascoltatemi mentre mangiate, mentre sistemate la casa È quello che solitamente faccio io quando guardo un video chiacchiericcio su YouTube Voglio andare subito al dunque e aggiornarvi rispetto a due vlog fa Perché ho fatto l'esame, l'ho passato, quindi sono ufficialmente tecnico federale FIPE Significa che sono una personal trainer Dopo che ve l'ho detto su Instagram la domanda più popolare è stata quella in cui mi chiedevate Se adesso ho intenzione di lavorare come personal trainer O fare comunque coaching Soprattutto coaching online Allora la mia risposta è no Non ho intenzione di lavorare come personal trainer O soprattutto di fare coaching online Essenzialmente perché ad oggi Non è una cosa che sento mia Non mi ispira Non voglio dire non mi piace Però non è una cosa che sento che voglio fare uh, Penso che non ci sia nulla di male in realtà a dirlo Perché non tutti quelli che sono nel mondo del fitness devono per forza essere dei personal trainer o lavorare come tali io ho deciso di compiere questo percorso e prendere questa certificazione per darmi più credibilità anche sulla carta ma principalmente l'ho fatto per accrescere il mio bagaglio personale e soprattutto per portarvi contenuti più validi, tecnici e sempre meno o comunque non solo basati solo sulla mia esperienza personale non ho niente contro chi fa coaching online, anzi, però penso che chi lo fa debba strutturarlo veramente bene. Adesso, grazie alla tecnologia, si possono fare foto, video, persino delle Skype call. Quindi, se voi vi rivolgete a un coach online, vi prego di richiedere una valutazione funzionale, che è la valutazione fatta pre inizio percorso dove il coach vi guarda e capisce come siete fatti e come lavorare in sicurezza in base al vostro corpo, al vostro fisico. Un altro consiglio che mi sento di dare a chi desidera di essere seguito da un coach online è quello di non fermarsi o limitarsi a guardare il numero di followers e il profilo Instagram perché non sono questi i fattori che determinano la bravura e la capacità di un personal trainer? Secondo me, i fattori sono essenzialmente due: uno, la provenienza dei suoi certificati, se è un laureato in scienze motorie che poi ha fatto la specializzazione oppure se è una persona che ha fatto dei corsi eh, riconosciuti a che livello eccetera e secondo l'esperienza a mio parere l'esperienza sul campo batte il pezzo di carta però è giusto che voi Siate informati su tutto al fine di prendere una decisione consapevole perché state mettendo la vostra vita, la vostra salute in mano ad una persona, quindi è giusto che questa persona abbia le competenze giuste per gestirla. Infine, giusto per completare il discorso personal trainer, mi raccomando, i personal trainer non possono scrivere diete, non vi possono scrivere piani alimentari, è abuso d'ufficio. Uh, vi possono prescrivere diete soltanto i medici, biologi nutrizionisti e i dietologi dietisti uno dei due dietro consenso medico non me lo ricordo in questo momento e i personal trainer possono soltanto darvi consigli, ma consigli del tipo quelli che vi do io del tipo, mangia sano perché stai meglio non mangiare a colazione il fritto perché ti appesantisce capito? cioè consigli da rivista da una moderna insomma Continuiamo con la prossima domanda Che è Una curiosità Qual è la tua più grande paura? Allora È Quella di farmi male Di cadere, rompermi una gamba O persino Perdere una gamba o un arto Non è una paura che mi impedisce di fare Trekking, snowboard Surfare, tuffarmi Eccetera, o che mi impedisce di vivere la mia vita quotidiana, perché non ho paura del dolore che proverei, ho più paura di tutto ciò che dovrei affrontare dopo. Perché reputo che non sarei abbastanza forte nel recuperare e riprendermi in mano la mia vita, come ho visto fare a tante persone che ho conosciuto in questi anni e eh, che ho ammirato tantissimo perché io li guardavo e pensavo io quella forza non sento di avercela è ovvio che sono pensieri che io faccio adesso magari spero di no veramente se mi succede poi scopro una forza in me che mai immaginavo di avere però ho paura ho veramente paura che mi succeda e che poi mentalmente io, a causa di tutto quello che poi succede, di quello che è, di stare ferma, di non, non poter più fare sport come piace a me, ho paura poi di regredire uh, a livello mentale a vecchi comportamenti e quindi ritornare indietro. Sono un po' un mix di paure in realtà, che spero e mi auguro di non dover mai affrontare e... Okay, passiamo a una domanda un pochino più allegra. Andrai in montagna con Jimmy? Se sì, farà dei vlog, vero? Certo. Ritorneremo in Val Gardena anche quest'anno. Non sappiamo ancora quando dobbiamo organizzarci, ma sarà l'anno prossimo, 2020, e ovviamente vi porterò con me video, vlog, eccetera. Libri da consigliare? Allora... Assolutamente sì, però dipende da che genere volete leggere Io amo, amo i thriller Praticamente leggo solo quelli I miei scrittori preferiti sono Donato Carrisi Di cui è uscito anche il film nelle sale recentemente Spazzesco È stato bellissimo, mi da morire Un altro scrittore molto bravo che leggo, che non è italiano È Brian Freeman Mm, ha scritto tanti libri Ne ho letti un paio Thriller, mi piacciono Infatti adesso per le vacanze di Natale Per le Filippine Acquisterò altri libri da mettere dentro il Kindle Non so perché continuo a fare così Comunque Un altro scrittore è ovviamente Dicker Con la sua saga su Sulla verità del caso Eric Ebert E... Ragazzi io leggo solo Questi tipo di libri non, non sono molto ferrata su altre tipologie se non thriller però un'altra domanda che da qualche parte ho trovato uh, serie netflix consigliate allora sì ne ho tantissime non vi faccio la lista ora ma vi rimando al mio sito internet dove nella sezione serie tv c'è una lista di tutte le serie tv che consiglio se la trovate lì significa che l'ho guardata e che mi piace se non c'è magari l'ho già guardata ma non mi è piaciuta e non l'ho trovata degna di entrare nell'elite delle mie serie tv preferite ho ricevuto tante altre domande eh, che ho deciso di tenermi da parte per poi poterci fare un video dedicato completo quindi fidatevi che Arriveranno Piano piano <ride> uh, Altra domanda Ti piace davvero TikTok? Allora, sono approdata su TikTok Circa tre settimane fa E all'inizio non lo capivo mm, Per me non... Ho continuato a pensare che non fosse il social per me Per i miei tipi di contenuti E per ciò che volevo comunicare con i miei social Perché... Sì, io vi porto con me nella mia vita Sì, io vi faccio vedere Chi sono, cosa faccio, eccetera Però Tutti i miei contenuti Hanno un Motivo dietro mm, Comunque l'idea di Darvi idee, di ricette, allenamenti Darvi consigli eh, Cercare di stimolarvi a farvi vivere Uno stile di vita sano E mm, non vedevo su TikTok Un motivo per esserci Perché ci sono tutti ragazzini o comunque gente che fa balletti o fa cose mediamente intelligenti, però ho fatto un po' di brainstorming e ho trovato un modo per riuscire a comunicare il mio messaggio anche su una piattaforma come TikTok e devo dire che ho avuto un bel riscontro, sono molto soddisfatta, devo dire che mi appaga persino più di Instagram e mi sto divertendo. Mi sta piacendo veramente tanto, sono qui che ogni tanto mi esce un'idea da poter rendere in video per TikTok e vedo che sta andando bene. Non ho ben capito come funzionano le visualizzazioni, mi sembra un po' tutto in realtà finto perché ci sono video che vanno a 100.000 visualizzazioni, altri che rimangono basse, non capisco da cosa dipenda, però mi sta piacendo e mi sta divertendo, non mi piace il fatto che ci siano troppi numeri, cioè Instagram ha tolto il numero di like, il numero di commenti visibili, proprio per aiutarci a toglierci da questa mentalità, se è un numero vali il numero di visualizzazioni, il numero di like, TikTok è basato solamente su quello. C'è gente che fa roba assurda per vedere quel numero salire, salire, salire nel suo video. E, e questa è la malattia dei social che purtroppo, grazie a TikTok, arriva a colpire molte più persone. Perché su TikTok ci sono molti più creators di Instagram, cioè, Instagram, è utilizzato o dalla persona normale, tra virgolette, per i propri amici, per postare foto dei propri viaggi, delle proprie cose, eccetera. O dal micro-macro-influencer per fare l'influencer, quindi lavorare, eccetera. Quindi io vedo questi due mondi dove l'influencer magari è più attratto e interessato a sapere i dati, i numeri, mentre la persona media se ne sbatte. Invece su TikTok vedo che tutti, soprattutto la persona media, può diventare virale e quindi questa possibilità ha fatto sì che tutti diventassero creator e che tutti, tutti quelli che ci sono, facciano di tutto per diventare virali. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa, molto curiosa, molto interessante, si sta evolvendo un po' tutto. Vediamo se riesco a fare l'ultima domanda. Non senti mai il bisogno di intraprendere un percorso di psicoterapia? Allora sì, io l'ho già intrapreso un percorso di psicoterapia, durato due anni e, e l'ho concluso quando mi sono trasferita a poi a Piacenza. Non sento il bisogno di ritornare in psicoterapia perché ho imparato tanto riguardo a me stessa. So quando sto avendo dei momenti un po' così, in termine tecnico e so come reagire, cioè parlandomi, parlandone, a Jimmy, alle mie amiche, alla mia famiglia, cercando supporto da loro e facendo un passo indietro. Uh, sono dei metodi che ho appreso nel tempo per gestire la mia vita e le mie emozioni. Mm, non trovo nulla di male nella psicoterapia, anzi, è una cosa che a me ha salvato perché io senza la mia psicologa non sarei qui oggi e sono assolutamente convinta e lo dirò sempre um, quindi se voi vi sentite un po' persi e non riuscite a trovare una soluzione ragazzi andate dallo psicoterapeuta dallo psicologo andate da chi volete fatevi ascoltare, parlate perché è normale non è una cosa da pazzi non va dallo psicologo chi è fuori di testa ci va chi Anzi, ha capito che ha bisogno di aiuto. E credetemi, ne ho viste di togni, chi è capace di ammettere di aver bisogno di aiuto è molto più avanti a livello mentale rispetto a chi nega tutto, continua a negare tutto e preferisce nascondersi e nascondere le proprie emozioni agli altri e a se stesso. Cioè, cioè, cioè ma di cosa stiamo parlando qua, Bon, vabbè. <ride> Niente, allora questo QA si conclude qua. Spero di non essere stata troppo prolissa e di aver stimolato un po' la vostra curiosità. Fatemi sapere: scrivetemi nei commenti cosa pensate degli argomenti che ho trattato e possiamo parlarne mi piace tantissimo parlare con voi ho letto tanti commenti che mi avete lasciato nel mio ultimo vlog dove mi sono un pochino aperta a voi e eh, mi avete fatto sentire meno sola, quindi grazie e basta noi ci vediamo nel prossimo video che mi avete già consigliato quindi adesso mi metto all'opera un forte abbraccio un grande bacio ciao ciao